Dunque, secondo me l'aspetto più importante che verrà preso in considerazione dai motori di ricerca e farà evolvere l'ottimizzazione per i motori di ricerca nel 2014 sarà la authorship in Google, quindi il fatto che Google darà sempre più importanza al nome della persona che scrive e alle competenze della reale persona che scrive piuttosto che non soltanto all'autorevolezza del sito.